ciao sono eliana sono casalinga faccio volontariato all'Associazione eh, italiana malati d'alzheimer mi occupo anche di portare cibo ai senza tetto Mi sono venuta a sapere dell'evento della vita straordinaria online perché io faccio parte del gruppo divine connection ho già fatto molti percorsi con Patrizia, eh, tutti molto costruttivi, pregni di significato per l'evoluzione della mia anima. Io ho deciso di eh, mettermi in gioco ancora una volta. E di questo evento mi è piaciuto tutto perché io adoro Patrizia, in particolare mi sono piaciute le sue meditazioni. Credo che queste meditazioni ti avvicinino davvero a capire che cosa eh, l'universo ha in serbo per noi e Patrizia è una persona eh, in grado e molto brava nel portarci veramente oltre. Mi ha colpito tante cose, innanzitutto il modo di Patrizia di rapportarsi con tanta gente, tutti insieme, in una zoom non dal vivo e quindi è stata molto dolce, molto partecipe, ci ha, ci ha coinvolto e mi sono piaciuti molto gli ospiti che ci hanno donato qualcosa di importante da portare a casa, di, di vite straordinarie appunto. Dopo questa esperienza mi porto dentro, tanta serenità tanta pace e... La consapevolezza che ehm, con una persona come la Patti eh, si può davvero eh, fare la differenza nella vita. Io consiglierei a chiunque un'esperienza come questa ma a tutti i percorsi che Patrizia propone perché personalmente i suoi percorsi mi hanno cambiato la vita in meglio. Questa esperienza ultima di vita straordinaria ehm, la consiglio perché arricchisce l'anima di una persona perché ti fa entrare dentro quello che è il, il tuo vissuto e poi perché nella vita bisogna davvero mettersi in gioco e per crescere spiritualmente. La prima volta che ho conosciuto Patrizia dal vivo, come dico io, è stata ai tre giorni di luce di Malaga. Eh, questi, questa è stata l'esperienza a me più cara, perché io l'ho vissuta in modo molto intenso, sono arrivata a Malaga che dovevo risolvere un lutto molto forte e con Patrizia sono riuscita a tornare a vivere davvero. Poi ho partecipato ai suoi live, quindi un'altra esperienza eclatante. E ultimo ma non ultimo sono stata a un intensivo, nel vero senso della parola, perché sono tre giorni molto intensi, a stretto contatto con lei in mezzo alla natura dove si riesce a tirar fuori le emozioni che uno ha nel profondo e a avvicinarsi sempre di più alla nostra versione migliore. Sì, se dovessi proprio sintetizzare questa esperienza definirei magica. Magica, sì. Una volta terminato il corso ho pensato, il giorno dopo esattamente perché la sera ero distrutta, ho pensato eh, di darmi una chance per davvero continuare a vivere una vita straordinaria. Io sto anche facendo il percorso di missione di vita, un altro percorso molto impegnativo eh, perché tiri fuori veramente di tutto e di più, ma un percorso che arricchisce nel profondo. Il giorno dopo, Vita straordinaria, ho semplicemente continuato il percorso che io sto facendo, eh, Anime Diamante, con eh, un, eh, un, bene aggiunto, un bene aggiunto, che sono stati questi tre giorni online con Patrizia, che mi hanno dato qualcosa in più per far sì che la mia vita sia sempre più straordinaria. Volevo ringraziare Patrizia che mi bacchetta ogni tanto, ma lo fa sempre per il mio bene e che so che mi vuole bene. Io sono molto affezionata a lei perché davvero mi ha cambiato la vita. Volevo ringraziare il team anche perché senza di loro niente è possibile, anche se lei è il boss e sono grata a tutti voi perché credo che eh, ringraziare ed essere grati per questi toni meravigliosi che ci date sia eh, doveroso.